il del mondo della protezione civile un'esercitazione internazionale in cui abbiamo ritestato il sistema nazionale dopo gli eventi abruzzesi, abbiamo già messo a frutto di diversi correttivi, quindi direi una, una buona cosa.